Salve a tutti! Oggi ci occupiamo di questo dipinto. L'immagine è stata presa da un sito di immagini gratuite, Pixbay è stata estrapolata dal contesto, questo animale è appoggiato su un tronco d'albero, è stata scontornata, e sono stati variati un pochino i colori, sempre per mezzo di un PC, dopodiché abbiamo realizzato questo sfondo. Di questo quadro ho realizzato due tutorial, uno che spiega come montare questa tela sul telaio in legno un altro che spiega che tipo di imprimitura io utilizzo per dipingere sulla tela. Vi lascio alla prima parte del filmato e vi ricordo che potete iscrivervi al mio canale YouTube e se volete potete lasciare un like per questo filmato. Buona visione e alla prossima! Diciamo che questo valore va bene. Siccome dobbiamo sporcare la tela, lo dobbiamo mettere in un contenitore e, e allungarlo con un po' d'acqua.